Presidente, visto che gli spunti sono stati tanti, ma ci sarà possibilità di discuterne anche durante la, discu la discussione degli emendamenti. Ecco, eh, ho apprezzato alcuni interventi, sicuramente eh, adesso eh, molti dopo l'intervento del consigliere onorato avranno una visione più eh, diciamo, pragmatica, particolare e dettagliata di quello che è essere un imprenditore a Roma. Naturalmente neanche io sono un imprenditore, ma eh, dialogo tutti i giorni da anni con operatori che si trovano in grande difficoltà e quindi diciamo, ho avuto modo di, di, mh, di comprendere meglio la, la difficoltà che stanno attraversando, soprattutto in questo periodo. E dico soprattutto in questo periodo perché eh, appunto, Roma è una città particolare, Roma è la città storica per antonomasia, eh, possiede un patrimonio meraviglioso, però non deve per questo diciamo, andare in eccezione dei principi costituzionali che vanno comunque eh, cercati di equilibrare su queste situazioni. Quando uno eh, deve giustamente prevedere il decoro, deve anche prevedere, come vedete la Costituzione, dei tempi certi per le risposte, l'ha detto il Consigliere De Priamo, l'ha accennato anche il Consigliere Onorato, ed giusto che eh, intervengano gli organismi preposti alla tutela laddove c'è un vero impatto nell'occupazione di suolo pubblico, però in tempi certi non è possibile che un'amministrazione ci metta anni per deliberare un piano di massima occupabilità. Ecco, in attesa della revisione di un piano dove si sono modificate le cose ci deve essere un tempo eh, ragionevole entro il quale eh, definire eh, la revisione di questo piano. Perché? Perché l'imprenditore ha necessità di tempi per poter, come deve sapere quanto dura un'occupazione, per capire se le entrate derivanti da quell'occupazione in compensazione del suolo all'interno le permetteranno di sopravvivere o di rilanciarsi, che è quello che è l'intento della delibera che abbiamo approvato la 81-2020 e che cerchiamo di potenziare con questa delibera perché la crisi eh, c'è ancora, è sempre più viva perché i ristoratori sono chiusi da, per tutela della salute, per carità, da tempo e non hanno avuto, tranne che per una breve finestra estiva, eh, una pausa eh, di rifiato ma ancora eh, diciamo sono eh, veramente in profondo rosso. Quindi, io penso che tutti i uffici, consiglieri oggi qui presenti, residenti e operatori, dovrebbero trovare il giusto equilibrio tra le categorie, piuttosto che non comprendere che eh, ognuna può portare beneficio all'altra. Si deve trovare quello che era prima diciamo, eh, un po' più di empatia tra cittadino-residente e cittadino-operatore, perché come dicevano alcuni, eh, l'attività eh, produttiva è anche un presidio di sicurezza di salute e di decoro perché eh, l'operatore pulisce eh, banalmente il suolo pubblico di fronte alla propria eh, attività e eh, lo cura come non lo curerebbe magari un'altra tipologia di attività, magari eh, di quelle che aprono eh, che non hanno problemi di denaro, o come lo, non lo curerebbe eh, un negozio chiuso che rimane chiuso e sfitto da per tempo. E al, sarà abbandono e sarà in sicurezza anche per i residenti quindi io penso che si è, detto, si è toccato con mano eh, e, e veramente i portatori di interessi che intervengono spesso in commissione che sono tutti i residenti, operatori e cittadini anche non residenti perché la città è di tutti, non è solo dei residenti il centro storico è di tutti i romani, non è solo dei residenti allora i portatori di interesse sono tutte queste persone e le sedute sono pubbliche e tutti possono manifestare i propri suggerimenti speriamo, e le proprie critiche, speriamo costruttive, per migliorare questa delibera. Grazie,